Grazie mille Presidente, allora guardi io intervengo brevemente per rispondere, eh, non volevo neanche intervenire però ho sentito delle cose che necessitano precisazioni, io eh, innanzitutto stigmatizzo eh, la, le, le, le, insomma, le illazioni che sono state fatte eh, dal, soprattutto al centro-est, cioè il fatto che questa delibera non è stata sviscerata, che non è stata trattata, abbiamo fatto una, una commissione piuttosto lunga in cui eh, eh, insomma stava partecipato a tutti quanti e che ha ricevuto eh, che poi ha portato all'approvazione all'unanimità di questa proposta io insomma se era tanto sentito questo tema eh, se era tanto sentito questo tema invito i colleghi a partecipare alle commissioni alle commissioni patrimonio anche senza gettone insomma possono liberamente farlo e inter intervenire in quel luogo portando tutte le eh, perplessità del caso L'intervento dell'assessore dell Viarelli è stato esaustivo perché appunto si va a perfezionare un, un, un procedimento amministrativo partito da lontano 2014. E che soprattutto in questo momento, e questo è questo appunto mi fa riflettere in un certo qual modo quando si parla dell'opportunità oppure della bisogna analizzare quali siano. Eh, le, le esigenze che portano all'affidamento di questo immobile in un momento come questo, storico come questo, che porta, eh, la, la, che porta un servizio, che porta un presidio sanitario all'interno appunto, eh, un nuovo presidio sanitario. Quindi, insomma, veramente non riesco a capire quali siano le, eh, le obiezioni dei colleghi. E poi intervengo eh, brevissimamente perché, appunto, si, si è parlato anche del regolamento dei beni indisponibili, in cui il centro-sinistra dice che non è ricevibile per le, le, tutte le eh, questioni che sono state ampiamente dette in commissione, poi interviene il centrodestra e dice "Ah, una sanatoria per tutti i centri sociali, cioè, uno dice A e uno dice B. Io vi, vi, vi chiedo quantomeno di non trattare così superficialmente, superficialmente un tema che, come è stato detto ampiamente in commissione, eh, coinvolge molte realtà e non, eh, e, insomma, non può essere... È, è, semplicemente così ha, ha ditato di essere una sanatoria a tu quando poi, da, soprattutto da soggetti, che, da, da consiglieri, chiedo scusa, pardon, che non hanno mai partecipato neanche a una delle commissioni relative al tema, quindi invito a partecipare se si hanno delle, delle obiezioni o delle domande, eh, senza poi contare che poi comunque la commissione, eh, un ex esponente di Fratelli Italia c'era, cioè poi è passato alla Leghia, per cui non so come come ovviare a questa, a questa questione eh, eh, e, e affrontare insomma, in modo più serio questioni che invece meritano, meritano eh, senza dubbio l'approfondimento. Eh, ad oggi veramente non, non capisco proprio il senso di riportarla in commissione, per ritrattarla di nuovo per gli assenti. Insomma, è stata trattata, ci sono i verbali e la questione mi, mi sembra anche, se dal punto prettamente politico, piuttosto pacifica, visto il momento storico che stiamo vivendo. Grazie mille Presidente.